Ciao, mi chiamo Denis, la S si scrive ma non si pronuncia. Oggi sono qui per parlare assieme a voi di un argomento che non dovrebbe riguardare solamente i professionisti, videomaker e fotografi, ma penso chiunque utilizzi un apparecchio fotografico, che sia anche un telefonino, perché anche quando utilizzavo il telefonino, le fotografie occupavano dello spazio e andavano salvate da qualche parte e rischiavano di rimanere nel mio telefonino fino a quando la memoria era piena o fino a quando, nelle peggiori delle ipotesi, il telefonino si rompeva. Allora ho capito che era meglio preoccuparmi un po' di questo argomento e mano a mano nel corso degli anni con l'esperienza e con gli accorgimenti ho cercato di adottare soluzioni sempre migliori e oggi sono qui per condividerle con voi come prima cosa cerco di seguire la regola della doppia copia trasferendo i dati dalla memorietta della fotocamera a due hard disk identici collegati esternamente al computer può capitare infatti di cancellare accidentalmente dei dati o di perdere o di rompere il disco o la memoria su cui essi sono contenuti per fare questo solitamente utilizzo l'esplora risorse di windows uno degli strumenti a mio avviso più semplici già installati su tutti i computer che mi permette di verificare il contenuto di ogni cartella ed eventualmente trascinare i file per portare in pari una cartella con l'altra so che esistono dei programmi apposta ma sono abituato a fare così ed è una soluzione che trovo comoda e sicura. I criteri principali con cui divido i miei archivi riguardano l'anno di produzione e la categoria. La categoria può essere fotografica, videografica oppure mista. Quest'ultima, secondo il mio gusto, prende il nome di eventi. Passiamo ora alla parte video, che è quella dove è richiesta maggiore organizzazione. All'interno di una mia cartella fatta bene non possono mai mancare le due sottocartelle video e combo. Nella cartella video, infatti, conservo i file di girato ed eventuali tracce audio scorporate dal video per essere ripulite dai rumori. Nella cartella combo invece, tengo i file di progetto e le tracce esportate. Posso aggiungere al progetto una cartella foto, immagini o scritte nella quale andrò a catalogare ed inserire tutte quelle componenti visive e statiche. Posso aggiungere una cartella musica, voce o audio dove andrò a copiare tutte quelle tracce esclusivamente sonore che vanno a comporre il video. Potrei anche creare una cartella LATS per i profili di correzione del colore ma al momento non è una cosa che uso tanto. Spero di essere riuscito a comunicarvi bene quello che ho imparato e magari di essere stato d'aiuto a qualcuno o perché no, di ricevere qualche spunto interessante per fare ancora meglio qua sotto nei commenti il video è finito, se non siete ancora iscritti al canale datemi una pacca sulla spalla e se volete vedere altri miei video li trovate qui accanto io vi saluto, buonasera oppure ciao, come preferite